rifugi Pastore... Crespi... Eh, crespi. <ride> crespi Calderini Crespi Calderini <ride> Cazzo, non me la ricorderò mai e buongiorno mondo anche oggi sveglia alle 6 per andare a fare un trekking ai rifugi Pastore Crespi e Calderini ebbene sì, di sto passo se continuo a fare solo trekking mi toccherà andare a vendere la bicicletta visto che non la sto più usando bene come avete visto ci siamo fermati a doccio per fare una seconda colazione perché dobbiamo caricarci di energie per fare questa camminata con 600 metri di dislivello al quale noi non siamo assolutamente abituati so che per alcuni sarà un gioco da ragazzi ma per noi vecchi decrepiti e gente stanca sarà comunque dura a dopo Ed eccoci finalmente all'inizio del sentiero per i rifugi Ed eccoci finalmente all'inizio del sentiero per i rifugi Pastore, Crespi e Calderini Abbiamo lasciato la macchina giù al parcheggio E stiamo andando su senza usare neanche la navetta ma perché siamo un po' tirchi O forse perché un chilometro in più di camminata ci fa solo bene per le nostre panze Visto che siamo dei vecchi ciccioni se te ne sareste accorti ma niente, potevo morire la fortuna non sembra essere dalla nostra la strada più bellina per il rifugio pastore è quella che corre lì dietro ed è da 30 minuti solo che là in fondo è sbarrata con una rete perché c'è stata una frana quindi ci tocca fare questa qui che è quella asfaltata da 45 minuti è decisamente meno piacevole ma questa è e questa facciamo quindi a dopo si cammina abbiamo fatto solo 15 minuti no, non e quindi no dai ma no, veramente siamo a metà strada oh. Oh. Siamo fermati a fare una una pernacchia bene ragazzi abbiamo fatto una lunga sosta abbiamo mangiato il nostro couscous fatto a casa bello fresco con la mentuccia poi siamo andati a prenderci un caffè al rifugio pastore dove abbiamo preso anche due dolci giusto per reintegrare i grassi e gli zuccheri ora siamo ripartiti in direzione rifugio crespi il clima è avverso ma la zona come potete vedere è stupenda e quindi camminiamo e in andiamo su prima di prenderci l'acquazzone, anche se siamo muniti di QA. A dopo ragazzi. Ok, ragazzi, un'altra cosa che devo dirvi, visto che noi siamo un po' delle chiaviche e non dei camminatori esperti, le tempistiche di questi sentieri per arrivare ai rifugi non le stiamo per nulla rispettando, ma è anche normale. Ci fermiamo, fotografiamo, riprendiamo il fiato perché appunto siamo dei vecchiacci e non ce la facciamo solitamente quindi. Ce la stiamo prendendo proprio comoda e per goderci i paesaggi, che sono, come vedete, stupendi. E mi raccomando, in montagna, quando camminate, dare sempre la precedenza alle vacche. Sempre. Quest'ultimo pezzo per arrivare al rifugio Calderini è abbastanza tosto, eh? ma guardate il panorama là sotto, stupendo, ma si sale, si continua a salire, imperterno, mancano 400 metri e siamo arrivati. Tempianini non ce la facciamo e forse siamo anche graziati dal meteo, non sta ancora piovendo, ha dato due gocce prima. In sotto la cascata you <laughs> Quello è il rifugio Crespi Calderini che abbiamo conquistato. Adesso facciamo sto sentierino qua, giusto per arrivare al punto panoramica là sopra, fare due foto e si torna giù prima che piova. A dopo. Ragazzi, devo dire che ne è valsa davvero la pena. Un po' faticoso, neanche tanto, ma guardate un po' 360 gradi di pura goduria peccato la giornata stamattina c'era il sole, adesso è un po' tutto nuvoloso ma stupendo posto stupendo ragazzi, due foto e si torna giù a valle ciao! molto bene ragazzi come vedete siamo già in macchina direzione Vercelli alla fine della fiera abbiamo fatto quasi 11 km di camminata con 690 metri di dislivello positivo per arrivare fino al secondo rifugio ammetto che il ritorno gli ultimi due chilometri dalle cascate dell'acqua bianca al parcheggio dove avevamo l'auto li abbiamo fatti con la navetta perché eravamo veramente bolliti ma questa è una nota positiva perché vuol dire che stanotte dormiremo come dei pascià Proprio perché siamo cotti, persi E quindi buonanotte a tutti e alla prossima avventura. Ciao